sì è farina del mio sacco cioè, la, cosa, la cosa strana è che è veramente uscita dalla mia testa ragazzi sta frase qua e me ne sono accorto perché sto facendo <coughs> sto facendo video editing ragazzi del video e ho detto cioè mi devo scusare con voi perché... <ride> però devo ammettere che è fantastica sta frase Vabbè, non perdiamo altro tempo, vi lascio al video. Mi raccomando, like e iscrivetevi, ragazzi. Ciao. Scusatemi. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, finalmente ho il tempo di potermi occupare di quelli che sono i parametri del Camus, perché i primi video che ho fatto ovviamente era l'eccitazione di aver ricevuto questo volante da testare e sono sceso in pista praticamente con gli effetti standard che già vanno bene di, di suo, però se si possono migliorare perché no. Come vedete in sovraimpressione vi ho messo, diciamo, l'applicazione, il, il programma che camus mette a disposizione per appunto la gestione dei parametri e andiamo a vederli insieme allora il primo ovviamente è il power che è praticamente quello che, questo è il parametro che controlla la potenza massima erogata dal motore allora c'è una doppia filosofia per quanto riguarda il, la regolazione di questo power c'è chi lo mette al 100% direttamente qui sull'applicazione della base e chi invece lo va a regolare nel gioco ah, io ho fatto le prove ragazzi onestamente non ho notato differenze tra se metto 100 per del gioco o 100 per cento sulla base ho sempre preferito mettere sulla base il 100 per però siccome sono uno che cambia molto di simulatore allora per una questione di sicurezza preferisco abbassarlo qui sul... sull'applicazione sul programma e andare a modificare la potenza che viene richiesta direttamente dal gioco. È ovvio che uno potrebbe contestare e dire se tu chiedi il 100% sul gioco, ma hai il 60, non potrai mai chiedere di più, cioè c'è cioè, tutto un Però ripeto, è una mia esigenza personale, quindi preferisco farlo così, gestirla così. Ovviamente voi a casa, perché è un Drive o comunque un, un volante in generale, la gestione del, del power Fatela come è, è meglio per voi, se siete abitudinali basta fare una sola configurazione, ma io che ho un canale YouTube e un miliardo di simulatori, se mi dimentico, scendo in pista, tac, mi ritrovo solo i polsi al quinto piano. Dopodiché abbiamo l'Effect Ratio, che sarebbe praticamente la determina praticamente la percentuale di effetti di forza come urti e vibrazioni che vengono trasmessi al volante. Questo praticamente è uno dei parametri secondo me più importanti per quanto riguarda appunto il coinvolgimento. Poi, altri due parametri, tre parametri molto importanti sono il natural damper che è praticamente l'ammortizzatore naturale che è un parametro che simula l'attrito viscoso del sistema natural friction invece è l'attrito naturale che simula l'attrito secco nel sistema ed influenza la resistenza al movimento del volante quando ci sono forze esterne che agiscono su di esso. Poi c'è il natural inerzia che qui è e praticamente è messo doppio, quindi secondo me qui c'è un errore no? e non riesco a capire cos'è. Dovrei. Aspettiamo che ci sia un update per capire qual è questo filtro. E' inerzia, che è l'inerzia naturale che simula la massa e la distribuzione del peso del volante e del sistema di trasmissione. Quindi proviamo questi, queste, questi parametri, lo vediamo subito, andiamo sull'automobilista. Ah, ecco... Eh, già comincia ad essere molto interessante ragazzi C'è un dettaglio è incri... Mi toglie le parole sto volante Spettacolare Si sente tutto Allora da questa telecamera non si vede muovere tanto Però vi assicuro che le vibrazioni Ebbè, Adesso vi faccio vedere non so se riuscite a notare Faccio vedere un attimo Mamma mia Mamma mia oh, ragazzi è sempre più complicato per me trasformare in parole le emozioni che un volante di Iron Dragon riesce, riesce a trasmettere, veramente ragazzi è qualcosa di speziale mamma mia c'ha una un feeling, una morbidezza io, cioè non lo toccherei mamma mia, incredibile Spettacolo Oh riesci ad anticipare quello che succede Incredibile oh. Allora vorrei fare una prova che effettivamente i parametri mi sembrano corretti Però vorrei fare una prova Andiamo ad esempio a mettere il natural damper al 100% Si sente il volante molto più pesante Meno reattivo E sente che c'è un peso e più difficoltà nelle frenate La reattività è veramente Ha preso una botta come dice E non è una questione di forza È proprio una questione di, di pesantezza Però il segnale è molto più Il segnale è molto più Chiamiamolo Goffo Incredibile In un giro quanta roba cambia con un solo parametro, eh. Vorrei vedere il Natural Friction a questo punto. È molto interessante fare questo studio, ragazzi. C'è... <ride> Fantastico. Si percepisce subito. Si percepisce subito che... C'è una specie di gommosità. Più si acquisisce velocità e più... C'è... È complicato andare... A girare lo sterzo. Uh... Non, non è... Non è un parametro... Non è gradevole a questi livelli qua Cioè, vi spiego meglio Non è... Cioè, è come se ci fosse... commosso, una commosità, Cioè, subito si percepisce che... Questo natural friction va abbassato assolutamente Io è in natural inerzia allora, ragazzi, Giusto per farvi capire... Che cosa trasmette, eh Sembra... Ha ah, riacquisito comunque... Il suo potenziale di restituzione dei dettagli, non riesco a capire la differenza. Sono onesto con voi, non riesco a capire la differenza con questo NATOLAN inerzia. Questo che si chiama allo stesso modo è meno commosso. Sembra sembra che ci sia un no vuoto. Eh. Sono dei parametri che vanno tenuti bassi. Questi, eh. ovviamente, quello che sto facendo è un no sense, è solo per fare capire un attimino il filtro come interviene sul, sul comportamento del della base, guarda qua, te lo lascio, allora, No, sono dei parametri ovviamente che vanno tenuti molto bassi questi, perché vengono a inficiare su quello che è la, eh, diciamo, il, la resa della mm, del, del dettaglio quindi siamo tornati praticamente ai parametri di prima quello che mi viene da dire è che forse meriterebbe e dico forse un 5% di più di power con questo tipo di configurazione con questa auto in questa, questo circuito ma rende già molto bene guardate qua fantastico ragazzi Fantastico, veramente, cioè è incredibile sto volante. Eh. È molto, cioè è sorprendente. Cioè il dettaglio è assurdo. Anche il trasferimento di carico, eh, ragazzi, eh. si percepisce. Oh, è il dono a sta base di togliermi tutte le parole. Penso che si legga comunque le emozioni che trasmette. Vabbè, sta tecnologia da Drive, ragazzi, è pazzesca. Adesso è un paio di anni che la conosco Però continua a sorprendermi Soprattutto quando uno fa una pausa Che ha mollato e poi torna su un direct drive Ragazzi, fantastico Allora, io l'ho provato solo su un modello di auto A questo punto io vi, vi propongo di andare a vedere Con una GT3 magari È molto interessante Molto interessante questo dettaglio E quando ti abitui con le formula dopo a riprendere il ritmo la modalità con il quale devi approcciare la guida della, delle GT3 ragazzi penso che meriterebbe anche qui un 5-10% in più di potenza penso dalla base però devo dire la verità ragazzi che eh, il dettaglio ma questo è per una cosa mia personale eh, perché eh, devo dire la verità il dettaglio ovviamente non cambia I, con 5 parametri ragazzi avete visto abbiamo trovato, ho trovato subito la quadra e eh, penso che rimarrò così Forse aumenterà, anzi, facciamo una cosa: aumento proprio adesso questi 5% in più e questo poi me lo salvo. Perché mi, um, mi sta bene così, proprio al, soprattutto con le formula. Niente, ragazzi. Io spero che questa piccola analisi, questa piccola ricerca della quadra, del, che poi ci abbiamo messo veramente pochissimo vi sia piaciuto se avete domande in merito ragazzi non esitate a lasciare un commento qui pollice in su noi ci vediamo prestissimo sempre per un nuovo video vi ringrazio per avermi seguito noi ci vediamo prestissimo da Fabris è tutto un abbraccio ciao iscrivetevi ciao ciao ciao